questo qua ha scritto questo libro qua, è pazzo, eh. mm. Apocalisse e Zombie <ride> Vabbè, lui parla di. dai racconta un po' di. Eh, io mi occupo di cappe chimiche e cappe baiazzarda, quindi sono uno specialista di quello che è l'utilizzo corretto, nella maniera corretta, di quelle che sono le cappe chimiche e cappe eh, di sicurezza biologica all'interno di quelli che sono i laboratori, quindi per, per eh, tecnici di laboratorio, per lo più, che grazie ai miei consigli riescono un attimino a capire come funziona la, la loro cappa e riescono a tutelarsi. Cioè, Perché sono quelli che studiano i nuovi virus. Eh. Sì. Una no, branchia è quella che lavora in ricerca, c'è cioè chi no, manipola, <ride> manipola legionella, salmonella, virus HIV no, no. e quant'altro, come possono essere anche i tipici seri. queste carte devono aspirare perché se no si ispira questi virus? Sì, diciamo che più anche e soprattutto sulla parte chimica, eh. la parte di aspirazione, c'è cioè, sulla parte del, del chimico, quindi eh, immagina solventi, acidi, vapori di formaldeide, ecco che è cancerogeno. La magia 2016 è stata ieri da cancerogena, quindi eh, è un, un tema molto particolare e scottante. Allora, tu in prima mi stai facendo una domanda, no? Sì, okay. ma è il discorso che è prettamente mh, tecnico <ride> ecco, da questo punto di vista. Appunto, parliamo con un, un ingegnere, con i signore dell'evento. E quindi sulla parte di aspirazione, al di là che c'è tutta una normativa sulle cappe chimiche, un po' più o meno blanda, non, non proprio specifica, su quelle che sono le velocità di aspirazione che, ci, eh, che devono esserci su una K per eh, avere un contenimento, chiamato così, di quelli che sono i vapori, eh, perché è gener generica, in quanto, eh, se facciamo esempio, parliamo di cancerogeni, eh, si parla di velocità intorno a 0,7 m al secondo, ma eh, per sostanze liquide, se andiamo a, dovessimo andare a lavorare con le polveri, cambia tutto, eh, però le norme su questo non è che sono molto specificate quindi la velocità dovrebbe essere molto più basse perché nessuno sa quanto dovrebbe essere sulla parte tecnica quello che interessa è appunto l'aspirazione quindi in questo entra in gioco i motori certo. gli elettrospiratori, eh, quelle che sono le, le ventole le microventole e quindi okay. eh, la domanda era proprio su questo quindi tu conosci con... la velocità la velocità che si misura alla k proprio dove un, un metro al il secondo, secondo sì, m3 proprio m3 sul, m3 sul, m3. sul fronte k tu hai già la portata. Assolutamente okay. sì. Basta moltiplicare per la superficie, poi tu hai tutta una serie di tubazioni. C'è il ventilatorino, poi quella roba la butta fuori da qualche parte e lì si calcolano quelle che sono, si chiamano perdite di carico in gergo, cioè la, la pressione che serve che il ventilatore dia per poter far passare tutti i fumi. Mm. Ci sono delle formule stranissime o dei software online, tanto le tue azioni che tu utilizzi sono già eh, normate anche queste, eh, Ci sono proprio delle... ti danno delle perdite per un metro di tubo, mm. quindi poi hai le curve, anche lì ogni curva ha una sua perdita, una percentuale di perdita, e quindi sommi tutte queste, queste perdite di, di pressione e hai la pressione totale che deve dare il ventilatore. Poi, queste sono date a eh, una densità di 1,2 quindi a temperatura 20 gradi, aria normale, bla bla bla vai sulla curva del ventilatore e scegli avrai una curva che è fatta così eh? portata, entri con quel valore che hai calcolato prima la pressione, all'incrocio ci sarà una curva cioè ti capiterà più o meno su una curva quella lì è la dimensione che devi avere del ventilatore poi solitamente la curva ti dà anche o la potenza o rendimento, cioè, o ti dice già quanti kW assorbe, oppure ti dice ha un rendimento all'80% e calcoli la, la potenza tramite il rendimento, moltiplici il portato, la pressione, ti il rendimento e la potenza. Questo è utilissimo anche perché spesso volentieri, un po' quello che dicevi, la maggior parte delle persone che non sono del settore o non hanno questa sensibilità di qual è la velocità che deve avere sul fronte, Penso di dover portare solo l'aria da un punto A a un punto B, assolutamente Invece, no, Sennò è no, <ride> <ride> è no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente